Iniziamo con un altro amico di prima di direzione, ora di noi, Fiorello Cortiano. Chi è Fiorello Cortiano? Fiorello Cortiano, io leggo, ecologista le, le non cambia sostenibile. Abbiamo dimenticato tante altre cose. Ti presentiamo così. E allora, nel, nel, nel formato della serata è che io avrei dovuto fare de, delle interviste un pochino più vicine al relatore, ma essendoci solo con un microfono, questo gelato loro sfrutteranno un microfono del Consiglio Comunale avvicinandosi. Esatto. Quindi la luce rossa dice che eh, è possibile intervenire con te. Ehm, durante diciamo, il nostro speech, la nostra discussione verranno proiettate delle, delle slide, così sarà anche più facile per voi seguire un po' il filologico di questo discorso. Abbiamo messo questa, questa immagine, sei l'unico che inizia le tue slide con una, con una foto. Diciamo che la nostra, la nostra attenzione non va su, su di te, ce cioè va su di te, che fisicamente va su quel. Uh, eh, su quel piccolo aggeggio che stai usando. Ehm, allora, vi devo dire questo: nel senso che il titolo di questa serata secondo me è un titolo molto, molto bello, Cambiamenti urbani cambiamenti umani. Perché questo? Perché cioè, spesso e volentieri si crede che quello che accade nelle città, o anche più, a più raggio, accada perché così ti viene calato dall'alto. No, eh, noi volevamo sottolineare che i cambiamenti, il positivo e il negativo, quando ci sono sono al 99,9% voluti dal mondo, da quelle comunità che in quei territori vivono e quindi l'impegno per far sì che le cose vadano bene nasce proprio dall'impegno che ci mettono i cittadini. Ehm, vabbè, questa sera noi abbiamo fatto un errore enorme, nel senso che come vedete davanti ai relatori ci sono delle, delle bottigliette in plastica e sembrerebbe che dopo il 15 marzo eh, fare alcune, alcune azioni diciamo, identifichi in maniera assolutamente negativa eh, al diciamo, personaggio. Quindi vabbè, ti chiediamo di rispondere anche se ci saranno delle bottiglie di plastica. Ma devo dire questo, devo dire che eh, all'inizio degli anni 2000, naturalmente no, non ti conoscevo personalmente, però seguivo le tue incursioni televisive, quando guardavo un po' più la televisione, e devo dire che mi hai mi sempre colpito perché mi sembravano degli argomenti interessanti, parlare di, di ambiente, di verde, di ambientalismo in generale che riuscivi a trattare in una maniera diversa da quella, da quella che eh, poteva passare in televisione o passare in quegli anni. Questo per dirti cosa, non è piaggeria, però per dire che alcune, alcune tematiche, alcuni diciamo, eh, argomenti specifici come l'ambiente, il verde, non è che sono sorte, diciamo, da tornare da questa parte. C'è gente che, che lotta e combatte anche da, da, da un pochino più di tempo, no? Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio per avermi chiamato a questa cosa interessante e mi piaceva l'idea che hai detto di mandare delle slide per usarle quasi come pretesto per, testo, per eh, relazionarsi eh, probabilmente credo tutti si sì, staranno chiedendo cos'è quell'oggettino che avevo in mano si chiama XO è un computer potentissimo che fa parte di un progetto dell'MIT di Boston eh, che è un computer per ogni bambino One laptop per child eh, mi hanno chiesto di fare il Goodwill Ambassador cioè l'ambasciatore di buona volontà gratuito ho messo la condizione che oltre ai bambini del cosiddetto terzo mondo questo computer fosse messo a disposizione dei bambini che vivono una marginalità, qui anche, non strettamente solo economica per condizione familiare, spesso per una condizione culturale. Nella società della conoscenza può essere anche molto marginale non avere consapevolezza di cosa vuol dire cittadinanza digitale, cosa vuol dire essere profilati. Cosa vuol dire avere un'identità etero, etero definita? Questo computerino aveva eh, dei programmi molto belli che consentivano un lavoro collettivo si mesciavano tra loro, si connettevano tra loro eh, appena venivano accesi, facciamo finta a 30 bambini quei 30 computer venivano in rete tra loro e dava la possibilità di uno straordinario Possibilità di, di mettere in relazione bambini che non avrebbero avuto nessuna possibilità di fare un salto di questo genere digitale. Eh, con Don Gino Rigoldi l'abbiamo usato anche per i bambini che stanno sotto le fogne in Romania a sniffare colla e qua a Milano in quartieri cosiddetti magari un po' marginali. Questa seconda è esatto, mentre, mentre per... la ragione che richiamava prima Fulvio, questa eh, la faceva nei primi anni 80, prima di fare il referendum sull'imitazione del traffico a Milano dell'85, noi venivamo diversi di noi dagli indiani metropolitani del 77 e insieme alle femministe avevamo discusso un po' di quelle rigidità ideologiche che hanno Pervaso gli anni 70, a mio avviso dissipando molta di energia potenziale, positiva, e gli unici che ebbero una sensibilità rispetto a quello furono, lo voglio ricordare, i radicali che erano non violenti, ma sempre una relazione con quei mondi. noi prendemmo da lì gli aspetti anche della non violenza, della disobbedienza civile. A me avevo un suocero eh, carrozziere. Mi è venuto in mente di portare una 500 in San e di piantarci dentro un albero. Questo poi è stato fatto durante la settimana della moda con credo 30 3500 bianche, con degli alberi tutti bianchi dentro, ma non avevo messo giustamente il copyright e quindi... No, cosa beh, facciamo diamo, diamo una piccola informazione, nel senso che tu mi hai, mi hai mandato un po' di foto, mi hai detto Flavio, scegli tu eh, quale più o meno impaginare per poter... Invece. Poi tu me la fai vedere, parliamo, quindi c'è anche questa, questa sorpresa. Perché ho scelto questa foto? Perché questo binomio piante e auto, beh direi che nella città di San Donato è diventato ormai un binomio molto molto speso e molto, molto discusso. E poi, cioè, nel senso, anche per le nostre sensibilità era un'immagine che colpiva molto vedere questa macchina. Da, dalla quale può nascere un albero dentro la quale c'è un albero tra l'altro ricordo a tutti un altro aspetto importante di questa serata mh, diciamo così potete una volta usciti da qui eh, con una donazione eh, prendere un, un talloncino che vi, darà, che, che, che vi darà diritto ad avere un albero come associazione noi abbiamo comprato 200 alberi per fare un'azione concreta, noi questa sera abbiamo anche la professoressa Pastore che ci parlerà dell'iniziativa Forestami, quindi di questa iniziativa che entro il 2030, ho visto la timeline, dovrebbe andare a ripopolare la città di Milano, di circa 3 milioni di altre città metropolitane di Milano, quindi anche San Donato, quindi iniziamo subito, di 3 milioni di alberi, non abbiamo aspettato che la professoressa venisse con i suoi alberi, ci siamo abbiamo fatto quelli pro diciamo attivi, li abbiamo presi noi, quindi con una donazione fuori troverete il banchetto e quindi potete diventare anche un po' più artefici di questo cambiamento. E eh, quindi per, per questo, cioè, poi con tutte le varie discussioni di, questa, di questo binomio, di una dicotomia tra alberi e auto ho scelto questa foto eh, e questo fa anche dire appunto, hai citato anche anni, eh, non dico molti te anni tempo, però neanche era proprio niente quindi c'è questa questo. sensibilità che ti ha sempre visto come ma Ma Io vorrei dire questa cosa, ha un'attinenza assoluta con quello che state facendo e sono felicissimo del lavoro del Politecnico, eh, perché... Sentivo l'intervento di Gina Falvo uh, all'inizio e mi è in mente un proverbio inglese antico che dice nel sogno ha inizio la responsabilità. Quando noi piazzavamo che la roba poteva sembrare una, una sorta di performance tanto ai piani me. metropolitani e quando iniziamo a porre la questione del referendum sulla del traffico avevamo contro. Tutti i commercianti del centro, mi ricordo al, al Savini un confronto Kirby con, con i commercianti e c'erano i giornalisti, non ce n'era uno che, che ci dava ragione io dicevo di essere meno provinciali e di andare a vedere a Monaco di Baviera com'era il centro storico, com'era limitato e spiegavo loro che uno non può entrare con l'auto in negozio e oltre a un ingombro dinamico dei mezzi c'è anche un ingombro statico cioè per quanto occupi i marciapiedi le seconde file e le terze file oltre un tot fisicamente non ci stanno di auto in relazione a uno spazio e quindi occorreva pensare a delle altre modalità eh, quando è stato pensato un'altra modalità i risultati sono anche visti in questo nostro paese non capita mai che ti dicano avevate ragione era un inizio, un segno, ma quello che mi interessa, qui, rispetto all'etica della responsabilità e nel sogno inizio della responsabilità, in quegli stessi anni, noi avevamo dato vita a un comitato che c'erano 20 zone a Milano allora, avevamo sul un eh, in zona 15, chiamavamo senza molta fantasia Ecologia 15, e insieme a un gruppo di La Chiarella abbiamo dato vita all'Associazione per il Parco sul Milano che era una legge di iniziativa popolare per istituire il, il parco Agricolo sul sud. Allora, l'accordo di Retti era molto molto forte anche all'interno del partito dominante di allora che si chiamava Democrazia Cristiana, vista l'età media credo che capiate benissimo i <ride> riferimenti che do, eh, quindi prima ancora che fossimo presenti come ecologisti in il Consiglio regionale fu approvata la legge, perché una legge di iniziativa operale viene proposta al Consiglio al Parlamento, ma il quale può anche non istruirla per niente. Lì venne fatto, passò e quando mi capitò poi di fare l'assessore al territorio ai trasporti e edilizie, insomma la pianificazione della regione, ho potuto avviare la pianificazione del parco. In qualche modo mi ero preparato un lavoro da fare poi però questo lo dico davvero perché voi avete qua questo pratone sì, faccio un nel senso che noi ci siamo dati un time di 12 minuti circa quindi ehm, però alc alcuni argomenti come ti avevamo chiesto e come tu hai detto spontaneamente che avresti voluto trattare Sì, esatto nel senso che eh, il pratone eh, bah, nel senso voglio dire lo voglio dire non è per essere così, ma io posso, posso citarmi posso dire di essere veramente innamorato di San Donato e se c'è una parte di San Donato che mi piace particolarmente è proprio il Pratone io penso che ogni volta che qualcuno cammini vicino al, al Pratone non posso non sentire anche internamente che è un qualche cosa che può piacere ma che trovi solo qua e se tu vai diciamo, ti, ti metti a studiare il Pratone e vai, vai a, a, a, a, a, a ritroso trovi tutte quelle peculiarità che ci sono a San Donato e, ed è un argomento che anche con l'aggiornamento diciamo del nuovo PGT e con diciamo, tutte le, le, le iniziative che ci sono in campo proprio in questo momento, diventerà, se non lo è già, una, un argomento di incontro e scontro. Eh, quindi il fatto che tu voglia anche dire quello che hai provato a vedere... Molto, tu... molto rapidamente, dico, qui il Politecnico con la competenza è una competenza importante eh, una realtà come quella potrebbe vivere col supporto dell'università una partecipazione a una sorta di urbanistica informata eh, uso il termine urbanistica volutamente eh, a mio avviso se il verde lì non viene progettato con una capacità di sua cura e autocura e nello stesso tempo non vengono calcolati i finanziamenti da mettere nel bilancio per mantenerlo per viverlo socialmente per evitare i boschetti alla logoredo io non credo che quell'elemento che ti dà suggestioni che mi hai detto che ho provato anch'io passandoci due volte a fianco c'è cioè un'energia enorme no? una dimensione di spontaneità esatto. dentro al costruito. ecco io credo che sarebbe molto interessante dentro al progetto del Politecnico fare quell'intervento in relazione al fatto che San Donato è uno dei comuni del parco agricolo sul Milano è uno dei comuni che è dentro un assetto radiale con il comune capoluogo che riguarda le acque ma può riguardare anche i corridoi ecologici che oltre alle acque hanno intorno alto eh, sì, queste immagini perché... ci sto molto rapidamente per stare nei minuti sono i sette punti degli scali in dismissione, dismessi eh, che sono una proprietà pubblica che era stata data alle ferrovie dello Stato per farci degli scali eh, oggi non hanno più quella funzione ferrovie dello Stato sono una società partecipata al 100% pubblica, quindi formalmente privata, ma l'azionista è pubblico al 100%. Eh, io sono molto critico su come la mia città, che è Milano, sta gestendo questi spazi perché si è preoccupata molto della percentuale di verde, ma ha tolto al Consiglio Comunale ogni potere di intervenire a definire l'aliquota rispetto agli oneri di urbanizzazione, per cui quel verde Va progettato mantenuto e usato perché non diventi un boschetto alla Rogoredo, okay? e Devo avere dei soldi in progetto per farlo, non solo. Dico da ecologista che non posso lasciare che ciò che non è verde venga deciso come funzioni da allocare eh, a San Cristoforo piuttosto che a Rogoredo o altro dai privati. Io devo prendermi il carico di proporre una visione e di più voglio dire, non posso invitare in un accordo di programma un fondo internazionale preso altresì senza alcuna evidenza pubblica e non i comuni della città metropolitana. Cioè Rogoregoli, San Donato ha immediatamente a che vedere, tutta la Paolese ha a che vedere lì come dall'altra parte ho visto io, Portagena del San Cristoforo, arriva fino a mortare l'influenza di quelle funzioni funzioni che si metteranno lì allora io credo che eh, l'idea di una partecipazione va dall'adozione di un albero a piantare un albero cioè quell'azione come diceva Gina che uno può fare avendo l'ambizione di costituire un buon esempio perché questa è essere l'ambizione più alta che ha uno in un ruolo adulto che sia istituzionale o, o genitoriale o da docente costituire un buon esempio ecco io credo che quell'elemento va messo insieme a una scommessa collettiva allora un bene pubblico di 1.250.000 metri quadri sui 4 milioni che ci sono in Italia io non posso essere solo un facilitatore per attori del mercato dentro un risico della finanza internazionale, bolle speculative comprese eh, il Comune di Milano si sta orientando mi sembra in modo molto interessante rispetto allo Stato ma non, non voglio perdere tempo su qua perché giustamente ho sentito il sindaco Sara oggi al TG3 dire che eh, occorre che la proposta non riguardi solo l'impianto ma anche l'equilibrio e l'assetto urbanistico di una zona e di un quartiere che è vissuto, che non vive soltanto dell'attività che c'è lì o del costruito che si fa attorno. Ecco, secondo me, questo aspetto di responsabilità collettiva, quando l'ONU dice che a metà del secolo il 70% della popolazione mondiale sarà inurbata per non avere un mondo di banlieue, di metastasi sociali, biologiche noi dobbiamo avere una responsabilizzazione collettiva perché a secondo di come consumiamo qua di come eh, gestiamo qua le filiere, come responsabilizziamo qua in centri come il nostro il metropolitano che produce il 13,5% del PIL nazionale, è la qualità di indirizzo che avrà quel PIL che ci deve interessare. Allora, a fronte di una deriva finanziaria dell'economia e di milioni di giovani che stanno andando nelle strade, è troppo facile che il mondo adulto dica ah, quei giovani cosa vogliono, non sanno niente. No, quei giovani ti stanno chiedendo conto di che mondo li lasci uno slogan dei Grummen era la terra ci è dato in prestito dai nostri figli quindi implicava una responsabilità verso la terra e verso i figli bene, questi figli ce ne stanno chiedendo conto di come le erano Ecco la slide, l'hai già anticipato, il parco agricolo, nel senso che io spesso ho diciamo, il sentore che anche cittadini ben integrati o, o cittadini consapevoli siano un po' meno consapevoli del fatto che San Donato è diciamo, inserito in un gioiello che è, che è il PASMA, che è il parco agricolo. Direi che collegandosi al, al titolo tra che abbiamo dato questa serata, cambiamenti urbani cambiamenti umani potrebbe essere veramente Idea. Cioè, il parco agricolo esiste già, quindi non esistono lotte come quelle che avete fatto voi per farle, però sembra quasi che esistano alcune, diciamo, alcuni gioielli e che vengano tenuti un pochino, diciamo così, eh, chiusi in una scatola nascosti, non si sa perché, forse perché eh, sarebbe un esempio diciamo, che una volta conosciuto diventerebbe anche un qualcosa da sbandirare per dire perché da altre parti non.. Sta comportando così? Guarda, fuori c'è entrato la questione quando hai parlato di consapevolezza e quell'aspetto di ignorare la, collo la collocazione. Eh, mia moglie eh, si occupa di formare insegnanti a, alla Bicocca e anche di educazione alla ruralità. A Bucinasco ha fatto un lavoro, in Bucinasco ha ancora più, perché è piccola di San Donato e ha molto molto territorio agricolo, eh, bene, il grosso dei bambini non era assolutamente consapevole di questo, portati nelle cascine erano straniati ed entusiasti e abitano a 50 metri da quelle che ma non, non sto dicendo cinque, a 50 metri, però entrano in quei condomini, eh, con dentro magari anche per Monterrey, campo da tennis o piscina degli chiusi, cioè residenziale, dormitorio, escono da lì, se i miei genitori che li lasciano a scuola, i genitori vanno a lavorare, tornano riprendono da scuola e tornano lì dentro. Eh, noi, eh, hai detto giustamente, qua non c'è da battersi per il parco su, c'è da vedere come valorizzi ulteriormente, come quella filiera multifunzionale dell'agricoltura, perché ha un compito che non è soltanto alimentare proviamo a pensare dai cistercensi in poi come hanno disegnato paesaggio tra le rogge, i canali no? come hanno regimato le acque come questo, questo, di... Allora, di... Allora, questo, questo aspetto allora questo aspetto qua a me dice, è un pezzo di un pacchetto noi non possiamo non riconoscere al contadino che ha questa funzione se pulisce la roggia perché i ciclisti milioni della Domenica Milanese buttano le bottiglie di plastica magari nel canaletto quello è un lavoro che non è dovuto da parte sua allora noi dobbiamo trovare, si parlava con il contributo video della possibilità sanzionata ma anche dell'incentivo a mio avviso in un cambiamento climatico come quello che stiamo conoscendo dove eh, delle turbolenze di tipo atmosferico presentano dei conti in un territorio fragile come quello italiano enormi è evidente che pulire il sottobosco era, 60 anni fa, una necessità e care grazie che chi ce l'aveva da pulire, perché ci faceva legna per scaldare. Oggi non è pulito. Con il tipo di eh, mutazione climatica che c'è stato, si formano delle sorte di dighe con tracimazioni, con disastri, poi di colpo. Tutto questo, se pensiamo poi all'edificazione negli alberi dei fiumi, che sono stati non tanto adesso, ma fino a 30 anni fa, in modo esplicito anche qua da noi, è chiaro che poi uno dice esonda a Seveso, dico, eh, stai dicendo grazie a Carlo che esonda a Seveso. Vogliamo andare a vedere che piste di Formula 1 costringono quel fiume, quelle acque? Allora, a mio avviso eh, noi abbiamo delle responsabilità, delle potenzialità, aprire una città come San Donato, per quello ho detto il discorso del patrone dell'Università, a questa relazione con il parco agricolo nella sua multifunzionalità, a mio avviso diventa qualcosa che io trovo entusiasmante, mi sembra una cosa difficile. Se fossi sì. un amministratore, eh, mi sembrerebbe bello farlo, cioè qua sì. all'Università. Sicuramente, diciamo, è stato uno dei motori che ci ha spinto anche questa serata. Direi che come sono del serico anche tu non ti le sono, se veramente... Eh, vabbè, ti perdonerò anche perché mi ha chiamato Fulvio, ma ah, sì. faremo conti dopo. No, esatto. ecco, adesso diciamo l'ultima slide e, e vorrei che tu diciamo, finissi il tuo intervento con una promessa. Non so quante persone qui conoscono eh, Alex Langer, eh, Diciamo che... Mh, quando è mancato, era piuttosto piccolo, però eh, questa idea costruita anche dopo negli anni, eh, andando a rivedere la sua figura che conoscevo solo tramite i media, eh, mi fa chiedere, nell'ottica di, diciamo, di tutti quelli che interagiscono con noi, diventano nostri amici e iniziano un percorso con noi, ti chiediamo, visto che il, il 3 luglio del 2020 saranno i 25 anni che Alex è mancato, se vuoi cominciare a progettare con noi una serata per poter parlare di questa figura straordinaria dell'ambientalismo e dei verdi europei perché credo che um, eh, sarebbe anche un momento di riflessione rispetto a quello che forse accade oggi cioè il vedere l'ambientalismo come una, una fish che bisogna spendere sul mercato della politica o delle eh, relazioni umane ma che spesso e volentieri ha anche sbuttato un po' di quel significato originale Ti faccio finire con un minuto pensando alla figura di Alex Beh, eh, eh è quasi impossibile parlare di Alex perché mi si rompe subito la eh, no, so, voce Siamo frequentati e conosciuti a lungo dei tipi di rotta continua È una persona straordinaria, parlava cinque lingue era a Totesino, su tirolese, eh, ha sempre vissuto il confine come cerniera e non come muro. Eh, è una persona che dialogava molto con Don Milani a Firenze, eh, si è speso infinitamente contro la deriva dello scontro etnico nell'ex Jugoslavia, è stato uno dei fondatori dei Verdi in Italia e in Europa, eh, quando morì noi dirigenti non potevamo credere che si fosse impiccato in un picco albero di albicocco e quei carabinieri discutevamo molto, invece lasciò dei bigliettini, dei messaggi, cui veniva continuati ciò che era giusto e, e ciò che si prova a fare. Io devo dire che ho molta compassione per lui, umana, ma non potrò mai giustificare il suicidio. Va bene, con questa ultima chiosa, eh, non, non credevo che ti emozionassi così tanto, però era, era per dire che sarebbe bello fare un ricordo ci con sono, tutto. Ci, ci sei. Un grande applauso Fiorello Corchiano.